Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, fatto buon sonno, avete riposato, vi siete stiracchiati già, state facendo colazione Bene, ben trovati alla quarta puntata della rubrica Un Caffè con Fabio In realtà questa è una rubrica che non ha un nome, infatti dovremmo fare un sondaggio per decidere insieme un nome da dare a questa rubrica Magari tra sei mesi troveremo un nome definitivo per questo appuntamento che è... È ogni mattina qui su YouTube alle ore 8 per fare colazione insieme Ogni giorno un argomento diverso Ogni giorno parliamo di uno dei tanti temi che affrontiamo quotidianamente sul sito www.fabioambrosi.it Quindi informatica, nuove tecnologie, serie tv, programmi televisivi eccetera eccetera insomma Oggi è giovedì, Beh, siamo già arrivati a giovedì eh? Sembra ieri che era lunedì e siamo arrivati a giovedì e anche oggi parliamo di televisione parliamo di televisione perché eh, tanti di voi che seguono i miei video tutorial dedicati a, al montaggio video al video editing a premiere pro e ad after Effects, molti di voi mi scrivono ma come fare per diventare un montatore eh, bravo comunque per entrare nel mondo del video editing e del videomaking? Eh, la risposta in realtà non c'è, serve molta pratica, molta pazienza, anche un po' di culo in realtà, eh, perché quello non guasta, ma sicuramente serve molta, molta eh, pazienza e l'abilità di guardare quello che fanno gli altri, prendere spunto, copiare e rifarlo, cercare di rifarlo eh, bene come lo fanno i professionisti. Perché vi dicevo oggi parliamo di televisione? Perché oggi è giovedì e su Sky 1 va in onda la seconda puntata di un programma televisivo che ormai veramente, forse per certi versi, ha anche stancato, è arrivata alla sua sedicesima stagione, che veramente è tantissimo, ma che eh, da un punto di vista squisitamente tecnico rimane uno dei due programmi probabilmente meglio fatti eh, prodotti della televisione italiana. Sto parlando ovviamente di X Factor, l'altro programma per chi se lo stesse chiedendo è Masterchef. Da un punto di vista di montaggio video e da un punto di vista squisitamente tecnico X Factor resta sicuramente il programma televisivo insieme a Masterchef meglio prodotto e confezionato. Soprattutto per quanto riguarda la prima parte, eh, quella delle Audition che sta andando in onda in questo periodo appunto su Sky 1. Oggi è giovedì, questa sera alle 21.15 c'è la seconda, la seconda parte, la seconda puntata i giudici sono Fedez, Rcomi, eh, poi abbiamo eh, Darjen D'Amico e Ambra Angiolini devo dire non proprio il cast migliore di sempre, eh. in passato abbiamo avuto Morgan, Elio, La Maionchi che sicuramente da tanti punti di vista di musica avevano molto, molto da insegnare, non fosse altro per la loro storia. Penso a Mara Maionchi che ha prodotto delle colonne del cantautorato italiano, come per esempio Fabrizio De André. Ma anche lo stesso Elio e anche lo stesso Morgan di musica ci hanno insegnato e insegnano veramente, veramente tanto. La giuria di quest'anno non spicca, ok? Per Grandi competenze musicali. Non sto dicendo che non siano bravi, eh? lo sono senz'altro. Lo sono di meno se paragonati ecco, ad altri giudici. Però resta un fatto che la parte delle audition di X Factor è sicuramente eh, una delle cose meglio riuscita, ma storicamente direi, eh, di, questo, di questo programma televisivo. Oh, qualcuno magari si chiede, ah, ma io non ho Sky, come faccio a vedere X Factor? Come posso fare? Ecco, non vi preoccupate perché anche quest'anno le puntate sono in replica su TV8 il mercoledì sera. Quindi se non avete Sky e non avete modo di vedere in questa fase le audition, poi a fine ottobre inizieranno i live veri e propri, non vi preoccupate perché dopo sette giorni, anzi dopo sei giorni, il mercoledì sera ci saranno le repliche come ormai avviene da un po' da un po' di tempo in realtà negli ultimi anni la finale era in diretta anche su tv8 quindi era anche in chiaro non so se quest'anno faranno la stessa scelta detto questo se siete appassionati di montaggio video guardate X Factor non perché sia il miglior programma del mondo ma perché da un punto di vista tecnico resta sicuramente uno dei migliori prodotti che abbiamo tecnicamente parlo eh, in Italia insieme a Masterchef, ma di, di Masterchef magari ne parliamo a fine dicembre o metà dicembre generalmente Masterchef esce subito dopo X Factor, quindi ci aggiorniamo a dicembre per parlare di Masterchef e ci aggiorniamo domani per parlare di qualcos'altro, questa è una rubrica breve che viene pubblicata ogni mattina alle 8 qui su YouTube, se vi è piaciuta questa chiacchierata che non ha nessuna pretesa se non quella di fare due chiacchiere eh, Registratevi a questo canale youtube per voi è solo un click a me aiuta tantissimo a far crescere questo canale e condividete questo video mettete un like commentate anche questo è molto importante ripeto a voi un commento non sembra nulla anche un insulto invece per me è importantissimo quindi se vi va eh, chiaramente commentate cercatemi anche su instagram il mio account è ambrosifabio eh, seguitemi perché anche qui se vi piace il mondo del videomaking ci sono molte novità in cantiere soprattutto se vi abbonate a questo canale youtube perché chi si abbona a questo canale youtube avrà accesso a dei corsi ad hoc dedicati solo a chi si abbona e in futuro anche ad un'area dedicata sul forum per commentare il forum ancora non c'è c'è qualcuno che mi ha scritto in questi giorni Chiedendomi informazioni sul forum il forum ancora lo sto preparando ma tra qualche settimana sarà finito eh, sarà uno spazio sul sito fabbrosi.it in cui possiamo chiacchierare commentare criticarci sempre nella massima educazione e nel rispetto eh. le critiche sempre ben accette purché insomma educate e rispettose un po di tutti detto questo grazie ci vediamo sul sito internet e sui social l'appuntamento è per domattina sempre alle 8 buona giornata mi raccomando fate i bravi eh.